Questo è un modello PX eh, x Pole, e si differenzia dall'altro suo predecessore, il modello NX, per questo sistema qua, che cambia. Adesso è statico il palo, si alza e si gira e il palo diventa spinning, si alza e si gira e diventa di nuovo statico. Il palo come vedete è tutto liscio fino in cima e ha la su il suo dom, la parte superiore, più piccola, 29 centimetri. Passiamo ora al suo predecessore, predecessore Scusate, <ride> l'NX, che è questo qui. Ha la base più, mm, diciamo, a due diametri, sotto è siliconata, quindi non rovina il pavimento. Per cambiare da spin a statico, invece di usare quel sistema là, si usa questa vitina qua si allinea alla X, si stringe con mezzo giro da una parte e diventa statico, si gira dall'altra parte e diventa spinning. Questa linea qui deve essere sempre, quella rossa, allineata a questa vite che è quella di blocco per alzare il palo. Quando voi le svitate sono tre le viti, una 2 e 3 devono essere sempre allineate a questa riga se non lo fate e allineate e stringete questa vita in un altro punto e si rovinerà la parte interna quindi non fatelo come vi arriva a questo bellissimo palo eccolo qua questa è la scatola che vi arriva Ovviamente qui trovate le istruzioni che ora mettiamo da una parte. Ah, questo è l'alcol che serve per pulirlo. <ride> Aprite la scatola così e troverete tutti i suoi pezzi dentro. A partire da qua avete l'astuccio, le chiavi, di, eh, le, le viti di riserva. La base, il palo lungo, quello e il palo questo, quel primo che è questo qui. Alzando la borsa prima, la prima borsa, trovate un joint sfuso. Questo è il top insert che serve per questa è la borsa per il dom e serve per essere infilato qui e unire il palo poi trovate un joint due joint tre joint uno è sfuso gli altri due sono inseriti dentro le due estensioni piccoline una da 125 l'altra da 2,50 che è questa non dovete fare altro che prendere la chiave girare dalla parte di contract non expand ma contract vedete da questa parte quindi prendete la chiave girate da questa parte fate lo stesso di qua infilate la chiave e poi girate da questa parte e poi sfilate il joint per metterlo dove volete, dove vi dice la tabella. Questo è il contenuto del vostro pacco, incluso il DOM.